Ciao a tutti oggi prepareremo i plum cake tipo mulino bianco il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa gli ingredienti sono farina di tipo 00, yogurt, zucchero semolato, uova, olio di semi di girasole, burro morbido, vanillina, sale e lievito per dolci. Diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10 Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo le uova la vanillina ed azioniamo il bimbi per 5 minuti a velocità 6 aggiungiamo il burro ed azioniamo il bimbi per 40 secondi a velocità 6 aggiungiamo lo yogurt la farina l'olio Il sale e il lievito ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 6 Il composto è pronto, versiamolo negli stampini da plum cake. Cuocere in forno preriscaldato statico a 160 gradi per 30 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. I plum cake sono pronti, lasciamoli raffreddare prima di rimuoverli dallo stampo. Plum cake tipo mulino bianco.